Eccomi! Pronto Kermit, sei tu caro? Oh Kermino, stavo proprio per chiamarti, sai? Sì, dedico a te lo sketch della clinica Bob veterinaria Amore della mia vita, au revoir, Sherry. Ehi Piggy, non possiamo uh. fare lo sketch della clinica Fozzi ha presentato il liscio uh. Uh -huh. Ho promesso a Kermit lo sketch della clinica ed è quello che andiamo subito a fare Va bene ma sarà meglio che ci togliamo di qui lo sketch comincia Ed ora dalla clinica Bob veterinaria prosegue la storia dello psico confusionato uh -huh. ciarlatano ammattito Oh dottor Bob di che cosa soffre quest'uomo mi dica eh? Eh. Oh non lo so forse di rumbatismo <ride> Vieni spesso qui. O oh, solo per farmi togliere la perdicite. <ride> Dottor c'è della gente che balla in sala operatoria. Cosa possiamo fare? Che cosa vuoi fare? Il foxtrot? Oh. Dottor Pablo Freud, questa è una sala operatoria. Adesso dobbiamo essere seri. Perché non lo siamo mai stati? Oh. Beh, è quello che sostengo di solito. Potrebbe togliermi una grossa escrescenza da un piede? Certo, dov'è? È lui! A proposito di ospedali, è vero che ogni cittadino ha diritto alla salute? Certamente! Difatti, dopo ogni visita, il medico beve e dice, alla salute! <ride> e così il dottor Bob Freud è andato al ballo. Non mancate la prossima volta e udrete mi dire. Spighidire... Questo sketch è un disastro, dottor Bob, e cosa possiamo fare? Che cosa vuoi fare, un can, -can -ca? <ride>